Ciao a tutti ragazzi qui è Fortemer che parla Benvenuti in un video, oggi ragazzi Primissima vittoria all'interno della stagione 11 di Fortnite 2 Quindi stagione 1, non l'ho ancora ben capito Comunque ragazzi volevo dirvi che questa season Veramente mi piace un sacco, sono state aggiunte cose Sono state levate altre Ma comunque molte cose verranno implementate con i prossimi aggiornamenti In generale Dico che la stagione mi piace, vi lascio quindi La mia prima win senza prolungarmi troppo in chiacchiere Magari alla fine facciamo qualche altro appunto In generale su cosa mi piace e cosa no Intanto ragazzi vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete già iscritti attivare la campanellina e quindi vi lascio al game è proprio l'intro per quando entro in game infatti cioè voglio dire come la avevo fico ragazzi ah ragazzi che figata oh così co che Così What? Ma cos'è sta figata? Oh uh, Non mi fa vedere la mappa Dov'è la mappa? No ragazzi I comandi I comandi I comandi I comandi I comandi, i comandi Ragazzi i comandi Chi cavolo c'ho No ragazzi Io non c'avevo i comandi così Devo rimettere i comandi Non sono i miei comandi guys Ok Oh oh Vaffame. Ma perché la rosa è così brutta? Ma okay, che Ma è Call of Duty È un fucile a pompa questo coso Sì Ma che è? Raga ma che bello E che brutto allo stesso tempo Ma è stupendamente orrendo questo gioco Che bello Raga oddio Ma che è Ma sembra veramente un Fortnite 2 Ragazzi Sì ragazzi Era un Fortnite 2 Assolutamente Battle Metal Sì, vabbè, ragazzi, ma easy, cioè, easy Non lo so, sono tutti scemi sto gioco Ma mica sono bot, ragazzi, questi sono bot Cioè, ragazzi, dai, questi sono i bot, per forza non, non ci possono essere player così stupidi, non ci voglio credere Figa, ragazzi, la grafica, hanno rifatto i modelli, tutto Cioè, veramente, ragazzi, sto gioco fa abuso così Mamma mia, che figata Ragazzi, questi sono bot, cioè, si vedono però, eh Cioè, questo era bot No ragazzi ma questi sono bot dai Si sente troppo ragazzi Che sono dei bot Cioè questo è un bot ragazzi Questo è un bot Dai Raga Questi sono bot controllati dal gioco Non sono giocatori reali Un giocatore del genere mi Cioè non l'ho voluto sparare subito apposta Ma che Cioè figo perché l'ho eliminato ma Sono bot Ah ma su tutti i bot Cioè forse è il primo game che mi dà tutti i bot quindi è inutile che ci pubblico il video Cioè che l'ho riposto il mio la mia prima vittoria Perché probabilmente la farò Cioè quelli che incontro ora sono tutti bot ragazzi Tutti dal primo all'ultimo Nella prima partita sembra siano solo bot Ah ok eh, Infatti sì eh, Che sarebbe strano Cioè non ha senso È probabile ragazzi che nella prima partita siano solo bot Vabbè io comunque Nel caso ve la repubblico sul canale Perché eh, sarebbe comunque la mia prima vittoria su Fortnite Quindi ok però ragazzi, e quelli so bot, credo cioè, che, la, che la partita così diventa molto più semplice A parte che ho la vibrazione per quando costruisco, ragazzi, aspettate Comunque ragazzi, questa partita è nostra, eh Dobbiamo fare la prima vittoria con un sacco di kill Dato che sono tutti bot, approfittiamone Che sto facendo, ragazzi? Tutti bot, allora ok, Fortnite gamer accetta la sfida Questi ce li massacriamo Qua come si fa, ragazzi? C'è un oggetto per farlo? Un emoticon Oh Prova a fare il 90 please, va bene bro Beh? Che è di strano il 90? Si può fare, si può fare ragazzi il 90... Ho utilizzato 200.000 materiali per fare sta stronzata Però si può fare Che strana la mappa ragazzi Da pure un sacco di materiali Chissà se il game è normale è così questa mitraglietta spara così e non è silenziata Ti dà 50 di vita ogni kill Sì ragazzi c'è il Siphon Non ci ho fatto caso mi pareva di no Me ne sarei accorto la vita tra l'altro è in basso a sinistra C'è tra l'altro La cosa delle kill lì Cioè, i punti di esperienza in basso la tipo Call of Duty Molto carina come cosa L'apprezzo molto no, Ragazzi questo è un bot però Sì, sì ragazzi Sono un bot questo Costruisce un po' in ritardo, sinceramente. Questa cosa no Sì, ragazzi, questi sono ovviamente bot. Un giocatore normale non farebbe così. Un giocatore normale non farebbe così. Bro, è la tua prima partita. Sì, bro. La mia primissima partita. Un giocatore normale non si comporterebbe in questo modo, assolutamente. Fattle Bals 2. Ok, cool. Sì, vabbè. Okay. allora. Raga, non vi sparate che tanto siete bot. Oh oh, ma che cazzo! Come si muove, raga? Oh, Ok. Sei tutto strano, mon Aveva una velocità media che era uguale a quella del mio mirino. Quindi lui si muoveva alla stessa velocità in modo da non farsi sparare. Questi bot. Eh, vabbè, quest'altro poi è mai morto. Questi bot fanno variare, raga. Cioè, tra l'altro, questo teneva il nome in russo. Come se poi il gioco volesse farmi credere che mi hai joinato nei server asiatici. Forse questa cosa è carina. Il lanciarazzi, ragazzi, lo proviamo. Lasciate i medikit. Non c'ho un falò, No, ragazzi, c'ho solo trappole. Ma che. Ok, il fucile a pompa devo ancora utilizzarlo all'inizio del game. È lo stesso, sì, eh? Come spara? Vabbè, il fucile a pompa del no, non è più nemmeno. Che okay, che? Okay. Oh, va Ma dove sta sparando sto tipo? C'è un nemico di fianco? No, chissà che stava a sparare. Ti immagini di uccidere un bot, ragazzi, se mi uccide il bot vi autorizzo a venirmi a picchiare fino in sotto casa. Esatto, in questo modo, ragazzi, proprio così. Ups No ragazzi comunque quei botti abuso cioè. Eddie sei troppo famoso vorrei fare una foto con te Ragazzi ci sono i miei amici di classe in basso Che sono dei deficienti <ride> Si stanno prendendo Ma che cavolo Ragà ma il bloom è ridicolo Il bloom è oh oh oh oh, oh oh oh oh frero Il bloom di, questa di questo gioco è veramente ridicolo Che cavolo ci hanno fatto all'M4 Una volta mirava oh, I proiettili vanno dove dice lui A parte che quel tipo se ne sta andando a bot! A oh, oh, oh Che cazzo è vero Easy M hanno tolto il barret Io per ora ho trovato solo il fucile di precisione standard Questo qui L'unico che ho trovato C'è anche il bust rifle Utilizziamo questo No ok la realtà è più bassa quindi mi tengo il mio Vabbè raga 12 kill primo game Ci proviamo Ho solo trappole ma hanno lasciato mica solo le trappole Ragazzi spero di no Vabbè ragazzi la prima win easy perché questi credo siano tutti i bot Ragazzi il bloom è molto, molto brutto quello dell'M4 È enorme Ma se vinci con i bot conta come vittoria con dell'ombrello bro Vediamo Ok Ok Vorrei provare a finire l'ultimo game con Facciamo l'ultima kill con lanciarazzi ragazzi Mi davo l'assalto che dite? Sì, questo che è? Vediamo com'è. Mm, ok, questo è praticamente il. Uh, credo sia come il Barret. Però c'è da vedere quanti. Quanti danni fai. Le stesse skin? Non lo so, ragazzi. Sinceramente. Vediamo. Le vittorie contano. Boh, ragazzi, vediamo, vediamo. Credo di sì, credo di sì. Ma comunque la carriera si resetta. No, io comunque ho tutte le mie vecchie win. No? Teoricamente, non lo so, ragazzi. Ma questi bot dove stanno? Si sono buggati nell'acqua? Oh, no, questi bot. Io lo so, ragazzi, che questi bot sono buggati in acqua. Io ne sono più che certo. Cioè, una volta che abbiamo portato a casa la vittoria. Ah, portato a casa la vittoria, mi iniziano a sparare e mi massacrano. Buonasera. Sì, proprio lei? Mi sono eliminato da solo. Sono troppo intelligente, raga. Questa è la potenza, ragazzi. Questa è la potenza. Guarda che puoi nuotare senza rallentamento. Sì, bro, però come fai? Costruisci? Cioè, se qualcuno ti spara, che devi fare? Raga, sono troppo forte. Sono troppo forte. Sono troppo forte. Dove sta il nemico? Ma mi sta trollando. Cioè, mi sto facendo trollare da un bot, ragazzi. Ma oh, scusami. Ho tutto il bene per bot. Però farsi trollare da, de da Destructor 03. Che. L'unica cosa che c'ha di 03 è il nome. Perché è un bot. L'ultimo ce lo trappiamo, ragazzi, dai. Il bello è se perdo la mia prima vittoria. Cioè, se non faccio la mia prima. Se perdo la mia prima partita a causa di un bot che non si fa trollare da una trap. Cioè, sarebbe veramente. È morto nella safe, ok ragazzi, che schifo di partita, quindi da pubblicare, bella ragazzi, bella youtube, bella canale Questo è un video, ciao ragazzi, Be bello questo po', no cazzo da parte, bello questo Fortnite, mi piace ragazzi, veramente figo Quindi ragazzi l'avete visto, una partita abbastanza sempliciotta, specialmente per il numero di bot che abbiamo trovato In generale il numero dei bot, devo ancora capire ragazzi... Com'è e quanto effettivamente I bot si trovino in partita Per ora direi che un quarto dei nemici che trovi Sono bot La cosa non mi piace troppo però comunque da analizzare Da vedere come verrà sviluppata in futuro E ancora in fase di test praticamente Quindi va bene così ragazzi Questo è quanto vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete già iscritti Attivare la campanellina Utilizzare all'interno del negozio sempre solo codice creatore fortu, ragazzi. Perché se acquistate qualcosa col mio codice creatore e pubblicate una story su Instagram in cui mi taggate mentre acquistate qualcosa col mio codice, vi riposto sul mio profilo Instagram ufficiale. Quindi niente, ragazzi. Ci becchiamo alla prossima. Sempre schede, sempre in boys. Ciao.